Eh già ragazzi, non ci sono più le canzoni di una volta. Il rock ormai è morto. Ma guardi là, quelli là con i, con i campionatori, con i computer fanno sta musica. Non è più i veri musicisti di una volta. Dove sono andati a finire? Ma dove andremo a finire? Avrete sicuramente sentito già frasi di questo tipo, il web ne è pieno, soprattutto se frequentate, siete iscritti a qualche gruppo di Facebook di musicisti e questo, diciamo, questa eterna idea dell'età dell'oro e della musica è una cosa che si ripete nella storia dell'umanità da sempre: e i nostri padri, quando ascoltavano eh, le canzoni che a noi sembravano rivoluzionari, io, nello specifico, mi ricordo gli ACDC, che appunto scoprì questo gruppo australiano fantastico, lo fece ascoltare mio padre e lui, prima roba che mi disse, disse: Ma no, ma questa qua non è musica, questo è casino, è, è rumore, ma cosa, cosa hanno da urlare? Quando la musica è tutta un'altra cosa, insomma. Questa situazione, appunto di generazione in generazione si ripresenta e questa volta tocca a noi. Sì, proprio tu, proprio io. Quindi quelli che hanno passato la quarantina e che diciamo hanno formato la loro idea di musica molto prima della questa rivoluzione del web, rivoluzione digitale, potremmo metterla circa dal, dal 2010 ad oggi. Sono cambiate un sacco di cose, ma eh, come dicevamo, appunto, questa eh, voglia delle generazioni più vecchie tra virgolette di criticare la nuova musica non è mai cambiata, allora mi è venuto in mente di fare questo video però volevo andare un po' oltre alla classica di Atriba pro e contro, un po' da squadra di calcio, cercare di capire invece mh, cosa, cosa è cambiato davvero nella vita dei, dei musicisti, soprattutto dei piccoli musicisti chiaramente i grandi artisti rimangono grandi e trovano sempre il modo di accontentare il loro pubblico, e accontentare se stessi nel mondo invece appunto dei piccoli musicisti come me, e come tanti altri e questo cambiamento è stato abbastanza traumatico soprattutto perché appunto noi venivamo da un'idea di musica molto diversa allora ho detto cerchiamo di fare un confronto tra musicista dei nostri tempi della vecchia guardia del vero rock and roll e il musicista di oggi che si si approccia diciamo nell'anno 2021 a eh, comporre nuova musica Uno l'artista componeva allo strumento e eh, se doveva comunicarlo lo comunicava in modo cartaceo normalmente L'artista di oggi ovviamente con tutti i supporti digitali che ha difficilmente si mette a scrivere un pentagramma ma anche un tabulato, tendiamo a registrare le cose, te le faccio ascoltare, ti dico gli accordi e la cosa è molto più facile e molto più funzionale, quindi questo è un cambiamento ma che, diciamo non crea grossi problemi. Altro cambiamento invece di mentalità che può creare problemi nel noi vecchia generazione è il fatto che non ci siamo formati con delle scuole di musica locali o comunque eravamo molto meno influenzati da tutta la proposta del mondo esterno, soprattutto nelle piccole realtà, magari in città era un po' diverso, però nelle piccole realtà come il, come il mio paesino la musica passava attraverso o al maestro della scuola musicale o a eh, pochi amici che appunto si interessavano e facevano la scuola musicale e i cd non circolavano così tanto quindi ognuno aveva i suoi cd, ce cioè li si passava, si copiavano le cassette prima, poi i cd, si veniva molto più influenzati da quella che era la cultura del luogo. Oggi invece chiaramente abbiamo un'offerta musicale da tutto il mondo, in tutte le salse, in tutti i modi e, e, e quindi non c'è più quell'isolamento, tra virgolette, culturale che molti di noi hanno subito. Motivo per cui io sono scappato, sono venuto a Bologna, mica per altri. E quindi, anche dal punto di vista didattico, era diverso, perché appunto là era più difficile cominciare da autodidatta e imparare a suonare la chitarra. Oggi, apre YouTube, ci sono 70.000 tutorial che ti spiegano per file per segno, le tecniche, quale chitarra comprare quale genere è meglio riferito a quello strumento insomma abbiamo la possibilità anche da autodidatti di imparare molto più velocemente uno strumento per noi l'artista era un bohemian era una persona misteriosa che secondo la nostra percezione non faceva altro che pensare alla musica e suonare dopodiché tutto aveva un mondo che era la casa discografica che si curava di tutti gli altri aspetti quindi di di promuoverlo, di, di farlo conoscere, di vendere i dischi, distribuirli, gestire il merchandising e tutto quanto. Questo chiaramente dava vantaggio all'artista di poter più concentrarsi sulla sua musica, tra virgolette, dall'altra parte però gli venivano tolte gran parte delle entrate che la sua musica produceva. Oggi invece abbiamo l'idea di un artista imprenditore, una persona che deve conoscere non solo bene la musica, quindi creare alla base una musica interessante e che arrivi velocemente, ma anche saperla promuovere e quindi avere tutta una serie di altre competenze che prima quasi, non erano richieste al musicista, comunque almeno il musicista credeva che di non doverle acquisire. Quali sono queste competenze? Mi sono segnato due cosine così. Allora, la competenza, vabbè, quella tecnica di composizione e di abilità dello strumento non, non, è, non è variata, magari sono cambiati gli strumenti, ma in sostanza non è cambiata, ci vuole la creatività e produrre una musica che sia bella, convincente e sensata e che sia meritevole di essere ascoltata bisogna avere soprattutto delle competenze di registrazione di recording come si direbbe di editing sia dell'audio che del video nel senso che bisogna pian pianino imparare anche io sto cercando con scarsi risultati però a produrre contenuti video a editarli a produrre già delle demo abbastanza buone professionali perché sennò no non riusciremo neanche a farci notare da magari qualcun altro che può farci crescere dopodiché cosa serve sicuramente competenze di marketing nel senso che dobbiamo capire benissimo il mercato all'interno del quale ci muoviamo eh, una volta anche questa era un'operazione che faceva la casa discografica spesso anzi erano già divise per settore per genere quindi se la casa discografica giusta ti prendeva sotto la sua ala protettrice e ti proponeva già in contesti più adatti diciamo alla tua proposta e oggi invece bisogna cercare di capire qual è l'esigenza dei nostri potenziali fan e cercare di andare incontro a quelle esigenze quindi il successo di un progetto musicale artistico in generale passa sempre attraverso la base dei fan che l'artista ormai deve crearsi autonomamente bisogna avere anche delle competenze di comunicazione e non possiamo più pensare che possa funzionare quello di mettere una foto ogni tanto, e fare i misteriosi e parlare solo di poesia o di sonetti o delle nostre ispirazioni notturne. Oggi bisogna comunicare in tanti modi, bisogna capire come diciamo prima il pubblico, farlo sentire partecipe, dargli l'idea che può decidere, che ha un potere decisionale in quello che stai portando avanti e allora questo stesso pubblico sarà quello che ti, ti sosterrà ai concerti, comprerà i dischi, comprerà le magliette. E ovviamente io parlo sempre da teorico perché ancora io, devo dire la verità, non ho un pubblico che mi segue disposto a comprare i miei dischi e le mie magliette quindi chiaramente prendetela così per com'è, diciamo dai miei studi che ho fatto sul web. Non nego che appunto io essendo uno della vecchia guardia ho ancora adesso una grossa difficoltà, cerco per quello che, che posso di riuscire appunto a a comunicare meglio e anche questi video sono un po eh, finalizzati a questo e però mi rendo conto che non ho la stessa scioltezza la stessa velocità nel, nel capire come funziona la comunicazione oggi sui social dove appunto l'utente medio che compra musica sicuramente è un ragazzo molto giovane molto più giovane di noi che in teoria dovremmo fare musica eh. se la vostra musica spacca, non avete bisogno di, né di questi consigli né di quelli di altri più autorevoli di me. Però diciamo che questo discorso è sempre comunque interessante farlo anche tra i non addetti al lavoro, anche persone che semplicemente ascoltano, magari come te che sta ascoltando in questo momento e che si vogliono fare un'idea di cosa c'è dietro a questo mondo strano che è la musica. Se vuoi continuare a sentire questi contenuti, queste chiacchierate ti sembrano interessanti. E iscriviti, attiva la campanella così ti arrivano le notifiche, rimani sempre aggiornato e soprattutto dimmi, Mi piacerebbe che mi raccontassi la tua esperienza e se sei appunto come me, eh, hai più di 40 anni e ti sei trovato un po' spiazzato da questo cambio, questa rivoluzione tecnologica del digitale oppure se invece l'hai presa bene e stai ottenendo risultati, in quel caso magari spiegaci come o dove le persone dovrebbero eh, orientarsi, ci, sarebbe utile a me, ma anche alle persone, altre persone che guarderanno il video, e ci vediamo il mercoledì prossimo, come sempre, rivoluzione di parole, intorno alle 6, ci vediamo.